Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelo di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono fragole, amido di mais, zucchero, succo di limone e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 E le facciamo frullare per 3 minuti a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'amido di mais. l'acqua e cuocere per otto minuti, ottanta gradi, velocità quattro. Versare il composto in uno stampo in silicone o per budini. Lasciamo intiepidire e riporre in frigo per almeno 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelo dal frigo, sformiamolo e servire. gelo di fragole. Grazie e alla prossima ricetta!